Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo di una serie di grafici che sono un pochino particolari, vengono definiti a piramide o a specchio. Noi lo facciamo con LibreOffice Calc, ma abbiamo visto delle guide in YouTube e si possono fare ovviamente anche con Microsoft Excel, quindi l'argomento è di sicuro interesse. Ah, noi stavamo, eh, diciamo, girando per il sito di tutta Italia, .it, che è un sito in cui ci sono un sacco di statistiche sulla nostra nazione e abbiamo incontrato questo eh, grafico della popolazione. Viene chiamato a specchio a piramide. Vedete a sinistra e a destra c'è l'età. E dopo c'è maschi e femmine. Praticamente il valore dei maschi è a sinistra non perché sia negativo, ma semplicemente perché questi due grafici giustapposti fanno capire quali sono le fasce di età e qual è la distribuzione all'interno della nostra popolazione. Allora abbiamo provato a farlo con l'Ibreo Office che abbiamo avuto dei problemi Allora vediamolo subito, noi abbiamo riportato questa, la tabella che c'è in questo sito all'interno del nostro foglio di calcolo, semplicemente con la fascia d'età maschi e femmine Proviamo a fare il grafico e vediamo perché è un pochino difficile da fare Abbiamo creato la linguetta grafico, andiamo in grafico Mettiamo per esempio l'input focus sulla prima cella Poi andiamo nel menu inserisci, facciamo grafico e ovviamente scegliamo il grafico a barre orizzontali perché avete visto che praticamente questi grafici a specchio hanno delle barre orizzontali. Andiamo avanti, successivo. Ci chiede qual è la serie di dati, quindi noi clicchiamo eh, questo pulsante che dice seleziona l'area di dati e andiamo nella linguetta dove c'è la serie di dati. Con il mouse mantiamo, manteniamo premuto, scendiamo e selezioniamo tutta la serie di dati, appena lasciamo il mouse rientriamo nella finestra del grafico. Facciamo successivo, facciamo al volo perché tanto così abbiamo capito che non viene che, E facciamo fine, vedete che cosa fa? Praticamente non ce li affianca in questa maniera Ce li mette uno, uno vicino all'altro Poi abbiamo visto una serie di, di opzioni Se noi andavamo per esempio, doppio clicchiamo qui Bisogna stare attenti perché c'è una differenza fra doppio cliccare una serie di entità E doppio cliccare in altre Per esempio se io clicco fuori, vedete? e poi riclicco dentro quello che è, ho eh, selezionato è tutta praticamente la cornice del grafico se io faccio tasto destro a tutti gli effetti vedete viene una serie di menu differenti io faccio modifica compaiono i menu qua se io invece doppio clicco entro nel grafico e vedete che c'è tutta un'altra serie di opzioni noi abbiamo cercato delle opzioni la cosa più vicina che abbiamo trovato è per esempio quando facciamo così quando diventano blu queste manigliette facciamo tasto destro la cosa più vicina che abbiamo trovato è direzione inversa. Pensavamo che si potesse invertire, vedete? E per esempio potevamo mettere a fianco queste cose, ma noi in pratica con direzione inversa ce le inverte tutte e due ed ecco che non riusciamo a farlo. Allora facciamo così, lasciamo per perdere questo tentativo perché non ci viene. Quindi lo selezioniamo e lo cancelliamo. Il secondo tentativo che abbiamo fatto è per esempio siccome i maschi devono stare a sinistra, allora abbiamo moltiplicato semplicemente per meno 1, vedete la cella D2 per meno 1, e abbiamo reso negativo il valore per capire che cosa sarebbe successo. Allora riproviamo con questa seconda tabella in cui i maschi sono moltiplicati per meno 1 per poter mettere quella serie di dati a sinistra. Allora andiamo sempre in inserisci, grafico, Scegliamo sempre le barre eh, orizzontali, facciamo successivo, con il tastino gli diciamo adesso che la serie di dati è quella in cui eh, diciamo, le indicazioni dei maschi sono state moltiplicate per meno uno, con il mouse premiamo, manteniamo premuto, andiamo giù, selezioniamo e andiamo sempre avanti velocemente perché tanto facciamo per prova ma non è questo quello che, che, che ci serve. D'accordo, togliamo la leggenda e facciamo fine. Vedete che ci sta venendo simile a questo, perché vedete abbiamo i maschi a sinistra e le femmine a destra. Però i due dati non sono giusti apposti. Noi poi abbiamo provato a cercare, per esempio, se noi clicchiamo qua, un attimo che bisogna sempre tentare di selezionare qual è, per esempio non su formatta parete, vedete c'è cioè i bordi, l'aria, la trasparenza dobbiamo tentare sempre di selezionare questi elementi correttamente, perché non è, non è facilissimo. Ecco, adesso, quando ci sono le, le, le manigliette blu, se noi facciamo, per esempio, il tasto destro qui, e diciamo posizione e dimensione, vediamo, non è questo qua, ogni tanto lo ritroviamo, ogni tanto no. Formatta serie di dati, vedete? Noi, in questo menu qua, trov trovavamo mostra le barre affiancate, in formata, e pensavamo, abbiamo detto, accidenti, l'abbiamo trovato, è questo qua, noi lo clicchiamo, mostra le barre affiancate, e non è quello, non sappiamo neanche che cosa faccia, quindi neanche questo tentativo è, è riuscito, cioè neanche mettendo, per esempio, i maschi, eh, moltiplicandoli per meno uno, siamo riusciti, perché ci vengono a sinistra, ma non ci affianca praticamente le due serie di dati facendo appunto la piramide o la posa specchio. Allora anche questo tentativo noi l'abbiamo ab selezionato e cestinato e ricominciamo da capo. Che cosa abbiamo detto? Senti, alla, alla fine facciamo due tabelle e facciamo due grafici, d'accordo? Facciamo eh, i maschi e le femmine. Allora ricominciamo, facciamo grafico, inserisci, grafico e andiamo sempre nella serie di barre orizzontali, successivo, gli diciamo questa volta andiamo nel tab tabella divisa e facciamo soltanto prima quello dei maschi dopo faremo quello delle femmine lasciamo, rientriamo qua successivo successivo gli diciamo di toglierci la tabella così dopo le possiamo unire togliamo l'asse Y, facciamo ok e vedete che ci viene questo rapido. a questo punto noi tentiamo di fare per esempio tasto destro, formatta serie di dati e vediamo che c'è un'opzione che questo ci interessa vediamo se c'è se la ritroviamo, che, non la, che è quello di invertire i dati. Vediamo, mostra le barre affiancate e non ci viene. Allora, facciamo così, tentiamo di ridoppio cliccare perché questi li dobbiamo mettere a sinistra. Allora, facciamo così, tasto destro, formatta asse, quando le manigliette sono blu. Vedete, se noi andiamo su scala, cioè direzione inversa. Allora, le manigliette blu facciamo formatta asse, direzione inversa e questa volta vedete che i maschi ci vengono a sinistra e ci va bene? Facciamo sempre, tentiamo, quando le manigliette sono blu, tasto destro, eliminasse, gli togliamo questa scala. Qui, sempre quando le manigliette sono blu, tasto destro, eliminasse. È un po' complicato, devo dire, questo strumento dei grafici. E adesso che facciamo noi? Ci abbiamo i maschi che vanno a sinistra, ci siamo quasi, lo prendiamo e lo rimpiccioliamo, d'accordo? E lo spostiamo da una parte. Allora, possiamo fare tasto destro, posizione dimensione, diamo in un numero... Vediamo 752x423, ricordiamoci questa cosa qua, 752x423. Adesso quello che dobbiamo fare lo mettiamo più a sinistra possibile, d'accordo? 752x423. Noi facciamo nuovamente inserisci grafico e ci mettiamo colore femmine: inserisci grafico con il tasto. Qui diciamo le barre per, eh, orizzontali. Successivo, gli indichiamo questa volta la, nella tabella divisa la parte delle donne, sempre con il mouse, premo. Tengo premuto, poi mantengo premuto, non appena lascio rientro nel, nel pannello dei grafici, faccio successivo, faccio successivo, gli togliamo la leggenda, gli togliamo gli assi che non ci servono, vedete fine, ed ecco noi ci stiamo rendendo conto che ci stiamo un pochino, un pochino avvicinando, no? perché se noi adesso lo rimpiccioliamo e lo spostiamo vedete che quasi ci sono, la clicco qua tentando in una maniera un po' difficile, non capiamo perché sia così difficile, di far venire queste manigliette blu, tasto destro, for, eh, diciamo elimina asse, anche qui ancora voglio le manigliette blu, tasto destro, elimina asse per togliere le scritte, ricordiamoci qual era la dimensione di questo grafico dei maschi, perché chi se lo ricorda, dopo che ho parlato un pochino, 7,52x4,23, Allora, selezioniamo questo, abbiamo le manigliette grigie, questa volta posizione di dimensione, Facciamo 7,52, perché così precisi? Perché adesso li dobbiamo affiancare, d'accordo? Per 4,23, quindi deve essere un pochino preciso al millimetro. Ok, e adesso con le freccine proprio della tastiera noi le affianchiamo e ci siamo avvicinati, vedete, ad avere questo tipo di grafici qua. Più di così non, non siamo riusciti sinceramente a fare. Eh? Noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma pare che questo strumento, Forse non ci sia, non capiamo bene perché. Quello che si può fare poi a un certo punto, se uno eh, non so, rivuole eh, la leggenda, quello che può fare è fare un terzo grafico. Vabbè, qui ci possiamo scrivere no? per nostra convenienza: ci scriviamo maschi no? e qui ci scriviamo femmine senza, senza stare a ragionare troppo con le opzioni delle etichette dei grafici che sono veramente dietro logiche. Allora, facciamo inserisci un'altra volta grafico e diciamo sempre a barre noi vogliamo soltanto la legenda, facciamo successivo andiamo qua andiamo possiamo prendere anche questa qua la tabella unita facciamo così giusto perché ci serve la legenda dell'età facciamo successivo successivo togliamo gli assi e facciamo fine e ecco la tabella questo qua adesso noi lo rimpiccioliamo un pochino prendiamo se riusciamo ad entrare se ci fa entrare doppio clic Oh, prendiamo la tabellina della leggenda, la mettiamo a sinistra e prendiamo invece il grafico lo mettiamo qui a destra possibile è un pochino difficile gestire questi grafici, devo dire poi prendiamolo, riduciamo no? e questo noi lo mettiamo qua così per dire soltanto per avere la, la, la, la tabellina d'accordo? questo ci serve soltanto per avere la tabella è un piccolo trucco, praticamente noi abbiamo fatto tre grafici per avere quella piramide e quella specchio per avere la tabella vediamo come viene è un po' una mezza schifezza perché al, diciamo che la tabella della leggenda ci va troppo in giù comunque noi in questa maniera qua siamo riusciti un pochino a simulare i grafici a piramide e a specchio che vengono fatti in questo sito in altre maniere non ci siamo, non, non ci siamo riusciti se c'è in realtà una maniera più convenzionale di farlo ce lo potete comunicare il video finisce qui grazie a tutti per averlo visto fino alla fine